Bisogna, essere, bisogna avere un minimo di quella che si chiama data literacy per distinguere le mele dalle pere, i flussi dei fondi, i dati di cassa dai dati di competenza, cioè è una cosa che non si improvvisa. Se tu tiri su una classe di giornalisti, di professionisti dell'informazione che sono in grado di leggere i dati, di raccontare storie con, causalmente convincenti a partire dai dati,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 però potrebbero rientrare nella pubblica amministrazione e renderla, come dicevi, no? come dicevi tu, no? più smart e più agile. Beh, questo sta già succedendo alla grande. Adesso abbiamo un, un, un controllo, cioè, se tu verifica non so, sulla precarietà. Supponi che l'altro giorno parlavamo di precarietà. Come si fa a capire se la precarietà è cresciuta o calata? Eh, C'è un indicatore che è il rapporto tra contratti di lavoro a tempo indeterminato. Di, a, tempo no, a tempo non indeterminato, di qualunque forma, Ebbene, esiste una serie storie di questo indicatore. Tu stai 20 minuti su Google a capire dov'è, quando l'hai capito la scarichi in 30 secondi, 10 secondi, e poi fai l'elaborazione ci metti, per fare la prima visualizzazione ci metti 20 minuti, per fare una regressione, un minimo sofisticato, ci metti due ore. Cioè, più smart di così,